la risata con voi Guardate, guardatela Ai. vai. buonasera, buonasera. Guarda. Eh. un artista oggi fa un'altra cosa deve essere attivo nella colizzazione ma te un artista non è che a te può essere artista eclipse un arcillo so qua qua e fello o l'inclusive l'artista guarda ci mette recitazioni vai swing uguale uguale capito? Eh. Ti rendi cane che non so più come tu sai, c'è nel mentre. C'è strano, immaginami, io, io mi strappa l'ansia, c'è. Tembre, lo stress, tutte queste mozzarelle light che. E dai, cioè, eh, oh, però se tu non ridi. Qualunque artista, non lo so, però se le fa improvvisa, forse viene uguale. No, è masto? No, mamma, me ne sono fatti so fat tanti, quei ragazzi così. <ride> uh, non l'avrei detto. Quindi com'è T quando gli tirano quella, quella bici? Hai tolto la testa? Sai che è un gemma, volevo alzarmi, avvicinavo andando e strambalavo sopra questi occhiali. Però si cazzo è T quando sono veloce. <ride> Fabio Cerenza! Io... Avete capito di cosa stavamo è parlando? Se non è seguitissimo lui. Beh, io lo rivedrei. Complimenti. Grazie maestro Sax Bellissimo Scusa? Marco Guidolotti Sì No Complimenti davvero Marco Complimenti Paolo e complimenti a tutti questi grandi professionisti, io scherzo ovviamente. Allora andiamo avanti con i premi sì. e il prossimo premio è per il miglior adattamento. Allora, primo, uh, Pino, se, se, se mi permetti, vorrei un po' introdurre, anzi vorrei che tu introducessi no, parlo tu. il tema dell'adattamento. Esatto. No, nel senso che nella, nella lunga filiera del doppiaggio ci sono varie figure. Allora abbiamo quella del sono traduttore. brutte figure. <ride> che si fanno brutte ma belle. Allora, traduttore, adattatore, dialoghista e poi c'è il doppiatore, oltre ovviamente al direttore Assistenti, del eccetera, sì. Ok. Ma allora, qual è la differenza tra adottatore e doppiatore? Bene, presentiamo il premiatore. Cioè, come non la sai? Beh sì, io sono uno che si adatta, per cui... Si sono adattati come anche molti direttori di doppiaggio, per cui anche quello è un adattamento. Perfetto. L'adattamento non manca... Avete capito? È, no, lo sanno perfettamente. L'adattamento, c'è cioè, prima una bella traduzione, poi questo è un periodo in cui si parla molto del doppiaggio e noi siamo riusciti in questi dieci anni a sdoganarlo finalmente, che non è una cosa che non permette di studiare le lingue ai nostri poveri studenti e ai nostri poveri giovani, ma veicola. È vero. È una traduzione. È diventata davvero un'eccellenza italiana. Qualcuno si riempie la bocca da solo senza creare ma mai anche le università hanno sdoganato tutto questo e hanno fatto un plauso a tutto questo perché dietro un film c'è una buona traduzione, un, un buon doppiaggio, o non un buon doppiaggio, ma non è cattivo, assolutamente. Ma ne parliamo, lo sanno perfettamente, che questo vuole essere così. Se Shakespeare lo sa E ne parliamo in inglese, anche con chi esatto. premierà... Questo premio Mario Andrea Ettore, il direttore marketing e comunicazione della SIAE. Chi è meglio di lui? Uno solo dei papparappa. lo stacchetto. Che sono due, già papparappa. Ci scusi direttore, ma non un po' così. Sì, scusi. <ride> Innanzitutto volevo portare i saluti del presidente Filippo Sugar e del direttore generale Gaetano Blandini. Noi come SIAE siamo molto contenti di essere qui, di aver portato il supporto al Gran Premio Internazionale del doppiaggio. Perché? Che è successo? Sono anche comico, vedi? No, no, no, <ride> che hanno riso forse del mio corpo. Ah, sì. perfetto. Credo. Questa è già la prima comunque. Volevo anche dire Grazie. che è che dal 1998 che gli adattatori fanno parte della famiglia, sono iscritti della SIA. No, si no, no, perché fai questo, volevo dirvi che questo punto della. Io credo che il mio amico Massimo Lopez riesca Vabbè, a farlo vai. meglio tutto questo. Massimo vieni un attimo, alzati un attimo, prendi il microfono. Lopez scusami, non ecco. Buonasera, materamatico. Buonasera. Massimo, meno che con la voce fa ciò che Buonasera. vuole, Buonasera. anche con il corpo. ma. Sono contento di essere qua stasera. Penso che <ride> sia una cosa molto... Positiva. Una cosa molto... Iba che... Entra si può... Così. E io... No. No. No. no. no. no. no. Io... No, no. <ride> Sono fuori... Mm. <ride> sì. Almeno 20 fotogrammi fuori, <ride> Massimo Loro. Che bello, vabbè. no, ma lui veramente ho avuto la fortuna di condividere con lui qualche mese facendo anno domini mille anni fa. Tu eri Gesù San Piamino, eri tu tu o San Piano? Tu eri Gesù, tu eri Gesù. E lo facevo con la voce così? Non lo oh. so. Probabilmente era questa la voce. Esatto. No, no, forse era l'altro. Probabilmente era questa. No, neanche l'altro. Probabilmente buon pranzo, <ride> Massimo Lopez, signori!